Siamo stamattina qui davanti all'ospedale Don Bosco dove si paventa, anzi c'è la chiusura del pronto soccorso, un'iniziativa gravissima e stamattina c'è un presidio abbastanza affollato. Siamo in compagnia in questo momento di un ex consigliere della municipalità, Locale, Jenny, perché siete qua stamattina? Noi qua siamo per la riapertura del nostro pronto soccorso di San Giovanni Bosco, per la tutela dei nostri cittadini, perché non può esistere che un pronto soccorso va chiuso per motivazioni che non conosciamo anche abbastanza per, bene. Anche e per la densità per degli abitanti? Sì, facciamo 65.000 ingressi all'anno. Cioè noi dopo Di Cartarelli viene San Giovanni Bosco. Sindacamente non so che hanno combinato. Gianni c'è stata appunto questa la seconda domanda. Ieri c'è stata una stata riunione. Un... No, la settimana scorsa sono stati i sindacato, quindi CGL e eh, la CISL. Non sappiamo il tavolo come è stato chiuso, come è, com è stato parlato. Non è uscita nessuna informazione al Nessuna informazione al momento. E noi siamo qua sempre a presidiare il nostro non soccorso per la riapertura per i nostri cittadini per non è stata vita. Presidente del Parco della Marinella, quartiere Mercato. Stamattina Nicola Di Frenna, anche se vive in un altro quartiere, solidarizza con gli amici del Comitato Don Bosco. E, sì, stamattina siamo qua, la sanità va salvaguardata, il popolo va salvaguardato e noi del quartiere Mercato Parco della Marinella saremo in tutte le iniziative che fa questo comitato di medici. Non bisogna abbandonare il territorio, bisogna stare vicino alla cittadinanza perché i poteri eh, Forti e politici a noi non ci interessa, a noi interessa la salute del cittadino che non deve essere trascurata. Siamo in compagnia di Fabio Greco, presidente della municipalità locale. Fabio, è una situazione veramente angosciante per i circa 65.000 accessi che ha questo ospedale annualmente. Sì, in pratica questo è uno è un pronto soccorso che praticamente aveva, diciamo, copriva una vasta, eh, un vasto territorio cittadino la municipalità è molto ampia non solo della terza ma anche quella confinante della settima e anche persone che poi venivano dall'ottava quindi da Non stiamo parlando di 200.000 abitanti stiamo parlando che copriva un territorio abbastanza vasto e penso che sia fondamentale che la Regione Campania in questo momento si renda conto che chiudere un pronto soccorso, cioè non aprire il pronto soccorso, non riaprirlo, veramente crea un danno alla popolazione. Noi dobbiamo in tutti i modi, eh, con la presenza anche dei presidenti della settima e dell'ottava municipalità, creare i presupposti affinché si possa discutere su un tavolo l'urgenza. C'è una proposta alternativa? Eh, la proposta alternativa per, per come è è situato adesso l'ospedale. Io penso che noi dobbiamo assolutamente riaprire il pronto soccorso, non, non solo quello ostetrico, ma soprattutto cioè, il pronto soccorso per, per il servizio che deve dare alla cittadinanza. Va la benissimo. stessa problematica ce l'avevamo al, alla sanità con l'ospedale San Gennaro e quindi noi dobbiamo creare i presupposti affinché la regione Campania si renda conto che il pronto soccorso. Sono dei residui fondamentali per la tutela della sanità pubblica. Qual è il disagio principale, maggiore, ma professionalmente, oltre che come cittadina? Allora, noi abbiamo il problema nella città di Napoli che abbiamo una sanità allo sfascio. Penso che sia evidente. Adesso abbiamo avuto la pandemia, un primo punto, ma i soldi della pandemia dove sono andati a finire se era stato detto dal Ministero della Salute speranza che si dovevano usare per la medicina territoriale? Punto interrogativo. Poi, per quanto riguarda gli ospedali, giustamente se voi pensate che adesso la pandemia ci permette di riaprire come noi anche proponiamo no, abbiamo come... una situazione altalenante per le affermazioni anche di ieri in conferenza di venerdì Ma bene, lo so. del presidente adesso De Luca. loro pensano di riaprire il Loreto Mare e il Don Bosco bene, noi siamo contenti perché noi ne abbiamo bisogno come, come il pane lei è medico in? no, io non sono medico, io sono tecnico di laboratorio no. biomedico perfetto, perfetto allora, come tecnico di laboratorio biomedico adesso sto in pensione allora La questione che io faccio, che noi facciamo, però sono il referente del tavolo della consulta, perché siamo organizzati in consulta, sono la referente del tavolo rete ospedaliere e territoriale. Cioè ehm, io e altri due di noi, come siamo organizzati. Siamo la consulta, ci sono ex direttori sanitari, medici, infermieri, eccetera, più cittadini, più comitati, associazioni, eccetera. Il nostro scopo qual è? è quello che funziona certo. deve funzionare gli ospedali perché noi siamo tutti molti ex ospedalieri certamente noi non condividiamo che ci possono essere lavoratori che non svolgono le loro mansioni. perché per far funzionare un ospedale anche quello che ha dei disagi insomma noi non entriamo però una, serve una soluzione proprio rapidissima in 30 secondi, allora, una proposta La proposta è uno andare a fare una rivista, rivista, rivisione di tutti i lavoratori dell'ASL e di riprenderli perché sono stati chiusi degli ospedali. Quindi dove sono andati questi lavoratori? Uno. Poi di usufruire dei giovani medici che sono laureati che sono nelle scuole di specializzazione. Aspetti, non come pazzi, ma con un medico eh, professionale che si affiancamento, seria, affianca come si è sempre fatto, e possiamo evitare di privatizzare la sanità pubblica a Napoli. Grazie, dottoressa. Grazie.